Oggi parliamo di Carl Cox, un mito per tutti i dj, non soltanto del suo modo particolare di suonare, della sua attrezzatura, prendendo spunto da un video di youtube, ma anche del suo approccio alla serata, molto interessante. Carl Cox lo conosciamo tutti, è attivo dalla fine degli anni 80, ai tempi era chiamato il mago dei tre piatti perché, come dice, ha sempre avuto bisogno di introdurre qualcosa in più rispetto al semplice passare da un disco a un altro e avendo fatto comunque un lungo percorso dai vinili sempre con l'occhio alle novità e alla tecnologia è approdato negli ultimi anni a controller e a essere testimonial di Tractor. Adesso utilizza come setup due CDJ Pioneer 2000 e due D2 della Tractor come controller in modo da non dover guardare il computer ma utilizzare le tracce e manipolarle come dice spesso direttamente dal controller. Well my setup always primarily started off with two turntables, so I perfected the art of DJing through playing vinyl, but my setup was always based on having an extra turntable. And then the program that I'm using today is the Tractor program, which I've been using for a long time. It does utilize four decks, one, two, three, four. So I'm able to kind of lock groove, kind of make Uh, uh rhythms and sounds with those two running uh, in the inside where I can kind of and cut and still play as a DJ on the outside to be able to go DJing and into kind of remixing and producing music live while I'm playing. Il suo approccio è fondamentalmente di utilizzare i due CDJ come dei normali piatti da dove mandare le tracce, anche lì giocare con gli effetti, loop, EQ, eccetera e Poi con le altre due controller interni di invece di utilizzare tutti gli aspetti che consente la tecnologia, quindi loop, effetti, delay, riverberi e tutte quelle particolarità del tractor che spiega molto bene Calcox in questo video. Come mixer usa il Model 1 che è veramente di qualità eccezionale soprattutto nella definizione dei tagli di frequenze che come dice Calcox non conosco un mixer che riesce ad andare così in maniera precisa nei tagli di frequenza e nei filtri e in effetti da quello che possiamo percepire è veramente una definizione cristallina eccezionale. Non è tanto questo aspetto che mi preme sottolineare tutti i giochi che fa Carl Cox in un suo set ma più che altro il suo approccio alla serata attraverso due momenti in particolare. I was a club before I was a DJ so I know what it's like to be on that dance floor so now on, on the other side of the fence the, the, what I am able to transmit is exactly what I would like to hear on the dance floor you know I always get jealous because I would like to be on the dance floor when I'm playing certain records or certain tracks or creating certain moments è stato ed è un clubber prima di essere un dj e lo vedi dall'energia che trasmette questo faccione sorridente eh, sempre che salta da una parte all'altra sudatissimo già dopo due minuti come dice lui vorrebbe essere dall'altra parte vorrebbe essere in pista quello che fa in console è quello che vorrebbe sentire quando va a ballare e l'energia che trasmette è sotto gli occhi di tutti I have to tell you I've never ever planned a set non una volta. Quindi, I'm faccio normalmente, se like un set, fatto una selezione di 100 record nel trattore, come set. Quindi, so è come like una record box, in qualche modo, quando I il mio set. E in that set, qualcosa deve succedere. Se non posso fare un buon set di 100 record per quella notte, potrei lavorare in un fissing chip shop. <laughs> La seconda frase, che è ancora più interessante dal mio punto di vista, è che dice io non programmo mai un DJ set, non mi faccio una scaletta. Per ogni situazione o serata seleziono una lista di 100 brani e me li metto lì. Se non riesco a tirar fuori qualcosa di bello da 100 brani, dovrei andare a lavorare in un fish and sheep. Dovrei cambiare mestiere. E questo è un approccio veramente bello, voglio dire. La musica non gli manca, gli arriva di tutto, di più e il gusto assolutamente non è in discussione prendi, te li metti lì e parti, fai da una parte e dopo segui il flow con una lista limitata di brani, ora cento non sono né troppi né pochi che comunque quando fa svariate ore non dico li metta tutti ma quasi e là di fatto di loop eccetera quindi il genere si presta però è questo l'approccio molto interessante, ti fai una lista e peschi da lì e se non riesci a tirar fuori niente da quella lista vuol dire che hai sbagliato qualcosa